il pomeriggio lo apriamo in track 1 con Raffaella Isidori che ci parlerà della cultura, della pratica del design <ride> e suo, del suo progetto di Design Culture Collective e Raffaella ha iniziato la sua presenza nella community di Wordpress proprio qui a Torino col primo WordCamp 2015-16 con le date faccio un po' di confusione, 2016, quindi insomma sette anni, e oggi è sul palco, un applauso. Ciao Torino, come va? Madonna, ma strillo io, si sente tanto forte? Sono io che mi sento urlante. Allora, come sta andando il workshop? Dopo il ritorno a stare tutti insieme è una figata stancantissimo per me perché mi sono abituata a stare da sola, ma ottimo. Allora, rapidamente, per chi non mi conosce, mi chiamo Raffaella Isidori, sono tra le altre cose principalmente una designer multidisciplinare, lavoro da più di 30 anni e ho esperienza in diverse pratiche del design e sottolineo queste diverse parole perché è quello di cui Parleremo. Se volete saperne di più di me, trovate lì le informazioni, ma oggi non siamo qui a parlare di me. Pazzesco. Oggi siamo qui a parlare. Oggi sono qui come fondatrice e presidente di Design Culture Collective, che è una no profit, che è dedicata alla promozione della cultura, del valore, della pratica, del design. Che lo so, è un mouthful, si dice in inglese troppo. E infatti, sono proprio la cultura e il valore della pratica del design l'argomento di oggi. Alla fine del talk ci saranno alcuni minuti per domande e risposte, per cui, se vi viene in mente qualcosa, magari appuntatevelo. Per cominciare. Allora, normalmente vi direi di alzare le mani, ma se alzate le mani, non ci vedono da casa. Come si suol dire, allora vi chiedo di battere un pochino ma non l'applauso, ma solo fate rumore, così anche da casa siamo inclusivi e anche da casa, se no, ah, quanti siete? Tre, se non lo sanno. Quindi, quanti oggi tra voi si riconoscono e si descrivono con il termine designer? Ok, tanti, un po' di demografiche. Quanti giovanissimi? Ok. Quanti millennial? Ok. Quanti exer, la mia generazione? Yeah, Vai. Ci sono in sala designer nati prima del 64? Oh, fantastico! Ok, allora, pochi magari al World Camp Torino, ma fuori ce ne sono e ce ne sono stati di immensi e hanno plasmato le pratiche e le visioni del design. Ed è importante, soprattutto per le generazioni più giovani, essere consapevoli che la pratica del design non nasce con internet, non nasce con i siti web, eh, è una pratica che esiste da moltissimo tempo, è una pratica che trascende ambiti e generazioni, perché è una pratica in continua evoluzione perché sono in continua evoluzione i contesti in cui si pratica il design. Ma cos'è il design esattamente? Perché è uno di quei termini che tanti usano con leggerezza, spesso senza avere una chiara comprensione di cosa significa design. E non solo, in molti ambiti, questo l'ho percepito nella mia esperienza, osservo un approccio a silo dove ciascuno pensa che il design è quello che pratica lei o lui. E il resto, boh, non ci pensano, no? Cioè non c'è una vera consapevolezza del resto del mondo che pratica design. Allora vediamone alcuni. Per Saul Bass, che era un graphic designer, il designer è il pensiero che diventa visivo. Per Irene Au, il buon design è come un frigorifero. Quando funziona nessuno lo nota, quando non funziona si sente forte la puzza. John Maeda, che è un designer nell'accezione più moderna del termine e il cui lavoro si colloca nell'intersezione fra design e tecnologia, il design è la soluzione a un problema. Per Ray e Charles Ames, che erano industrial designer, il design è un piano, un plan per predisporre gli elementi in modo che assolvano al meglio uno scopo specifico. La visione dei vignelli è quella più allineata all'idea generale che abbiamo di design, e cioè il design come aspetto estetico di un prodotto, ma loro hanno introdotto l'importante idea che il design, creando canoni, crea linguaggi. Però per me è Hans Hoffman, un artista e un docente del secolo scorso, che descrive perfettamente il ruolo moderno del design, definendolo intermediario tra informazione e comprensione. E Rebecca Rubens offre un altro interessante insight. Secondo lei, progettare è inventare con intenzione e dove se si toglie la parte inventiva otteniamo un'ingegnera, ma se togliamo l'intenzione togliamo un artista. Riuscite a vedere? Mm? Secondo la buona vecchia Wikipedia, il design è quella pratica che si occupa dell'ideazione di oggetti fisici, concettuali o digitali attraverso la stesura di un progetto. E questa è questa l'informazione chiave. Il design è il processo di stesura del progetto, non è il prodotto finale. È il percorso che porta dal vuoto del prima al risultato post-produzione, passando per tutte le tappe intermedie necessarie. Tuttavia, Wikipedia prosegue con coniughi funzionalità ed estetica. E ecco lì l'estetica, il punto dolente e fastidioso nell'accezione del termine design. Forse è perché è l'aspetto più facile da capire e quindi quello che rimane attaccato, forse un po' di marketing, forse è quello che ci hanno insegnato o forse è per ridimensionarlo un pochino perché il design è un processo critico e come tale potenzialmente fastidioso. Però ne riparliamo tra un pochino. Per ora torniamo al significato principale. Design significa progettazione. Nello specifico to design si traduce con progettare e designer con progettista. La designer quindi è la persona la cui attività è progettare. Il termine progettare deriva dal tardo latino proiettare, gettare avanti. Questo tenetevelo che poi ci torniamo. Ora, immagino che tra voi, o comunque la maggioranza di voi, sempre facciamo il giochino del battere le mani, ogni volta che vi riconoscete, ci siano tanti che si occupano di design digitale. Pensavo di più. Uh, graphic design, design della comunicazione, design dei contenuti, service design. Quanti progettano brand? Quanti progettano esperienze? Quanti progettano prodotti? Immagino non ci siano fashion designer qui oggi. Neanche industrial designer, neanche textile designer, o type designer, o lighting designer, o boat designer, o garden designer, o accessory designer. Senza andare a scomodare architetti e chef, perché se non è design quello. Qualcuno qui che pratica un design che io non ho menzionato? Ok, no, perché non è esaustiva la lista. Eh? Tant'è vero che sono designer anche quelli che scrivono progetti di business. Scrivere un progetto è un processo di design. Eh, quelli che lavorano, una mia passione, sulla, sulla didattica, sull'esperienza di apprendimento. Quelli che scrivono progetti per i finanziamenti. Quelli che scrivono architetture digitali. Mm? Tutti sono progetti di design. C'è un mondo di design perché c'è un mondo di mediazioni. E come potete capire, l'estetica c'entra abbastanza poco, no? Con il focus dell'attività progettuale, o meglio, l'estetica è un di cui, è un default. Se scrivo un progetto, devo scriverlo esteticamente coerente. Non è che scelgo il font. Quindi, c'è un'estetica che è relativa all'ergonomia, all'usabilità, all'aver senso. Non faccio un progetto e lo faccio brutto o scomodo, a meno che quella non sia l'intenzione. Quindi, l'estetica è una conseguenza nel processo di progettazione, non è lo scopo. Lo scopo non è fare cose belle. Toglietemi una curiosità. Tra voi che avete abbattuto le maniche, che fate i designer, quando incontrate qualcuno di nuovo, quindi qualcuno fuori dalla vostra bolla, e voi gli dite, tu cosa fai, io il dentista, eh? tu cosa fai, il designer? Che feedback ricevete dalle persone? Cioè le persone sanno, cioè, capiscono cosa fate, o hanno sempre quella sorta di, ah, bello, eh? fai i vestiti quindi, no? ah, fai gli arredamenti, no? e te gli vuoi da un cazzotto, cioè, no? però vabbè, no? perché il mondo ha una percezione non corretta della pratica progettuale. E nella mia esperienza, pure le persone che io ho più vicine, se, se voi andate e gli dite, ma Raffaella cosa fai? Ti dicono, sta al computer, <ride> boh, vi porto un altro esempio, io dal 2019 lavoro sulla realizzazione di un grosso sito di divulgazione scientifica per la Commissione Europea. Il mio lavoro include l'architettura dell'informazione, la progettazione dell'esperienza, l'art direction, il visual design, il design dell'interazione, il design delle interfacce, però visto che sono lì e visto che sono competenze che ho, mi occupo anche del design della comunicazione, del graphic design, degli asset social, dei materiali per gli eventi. Sono una designer che pratica diverse discipline di design. Tuttavia, fino all'anno scorso, io ho lavorato in quadrata come sviluppatore. Perché non c'era la casella designer. Perché l'unico designer tuttora peraltro nella Commissione europea, l'unico design è il graphic design. Tant'è vero che io oggi, l'anno scorso, ho cambiato il framework di riferimento, quindi io oggi non sono più una sviluppatrice, ah, quindi non mento più riguardo a, a, al mio, alla mia esistenza, ma sono una user experience expert consultant, Presumo che chiamarci design gli faceva brutto, no? Cioè, eh, quindi, sono un expert consultant che fa figo, eh, non è, però, insomma, un po', resto sempre un po' male, no? Allora, perché vi racconto questa cosa? No? Perché la Commissione europea è un luogo in cui si presta estrema attenzione agli aspetti formali e strutturali delle cose. La Commissione europea è un luogo in cui si dà forma a politiche, in cui si creano canoni, si creano standard, si creano prassi, per cui se non c'è il designer, speriamo che il frigo continui a funzionare. No? Nella tassonomia dei ruoli, al di là del graphic design, il design non esiste. questa so io, ah, continuamente. Perché quindi siamo ancora lì, no? Cioè siamo ancora nello spazio-tempo in cui il design si occupa della forma estetica. E purtroppo questo non accade solo nella mente dell'utente finale, che peraltro non capendo il design può solo subirlo, perché non ha gli strumenti critici per dire, ma mi stanno manipolando, mi stanno facendo fare delle cose, che no? Perché? E aziendalmente, cioè, apriamo no? una diatriba super comune per tantissime aziende, il design è eh, no? quella cosa che uff, tocca, tocca fare il design, tocca avere il team di design, no? Oppure il team dove, vabbè, allora noi abbiamo deciso di fare questa cosa, voi potete scegliere il colore, i font, la tappezzeria, i divani, chiedo a mia moglie. Storia vera. Eppure ci sono aziende bo, da 40 anni che fanno del design il cuore dei loro prodotti. La maggior parte delle persone commette l'errore di pensare che il design sia l'aspetto esteriore di una cosa, ciò che si vede, che sia come una vernice che ai designer venga data una scatola e venga detto loro tieni, falla bella. Questa non è l'idea di design che abbiamo noi. Il design non è solo l'aspetto di un prodotto o le sensazioni che evoca. Il design è come funziona. Qualcuno di voi forse saprà che stiamo citando Steve Jobs. Questo è un, un excerpt di una sua intervista al New York Magazine del novembre 2003, vent'anni 20 fa. Da oltre 40 anni, Apple è e continua a essere, non è da 40 anni però, negli ultimi anni, un'azienda, è design-centered da sempre, come era nella visione, ed è un'azienda che anche nel 2022 ha continuato a guidare la classifica del brand Finance Global 500, quindi le top 500 aziende al mondo come brand con il maggior valore. Non solo, ma sempre secondo il brand, finance, globe, gli potevano dare un altro nome a sto cosa, 500, Apple è la brand con il più alto valore mai registrato di sempre. E quindi uno potrebbe dire, però questi fanno un sacco di soldi, no? Cioè nel senso, ma c'è del valore lì? No, no. E quindi continua a non esserci questa percezione di valore né nel pubblico, ma soprattutto non nei decisori. E allora mi sa che tocca a noi. Cioè siamo noi designer che dobbiamo fare un po' i sindacalisti e dire forse dobbiamo attivarci per trasformare l'idea del design, no? che è quella cosa che uno ha le sedie di design, no? che è quella cosa... Che, che tu hai pagato molto più di quanto vale perché sei pirla e hai bisogno di avere le cose di design no? e dobbiamo trasformarlo nel design nella pratica in cui si progetta un prodotto o un servizio affinché sia il prodotto o servizio migliore possibile all'interno dei propri limiti e malgrado questi limiti nella pratica in cui si getta avanti con visione, creatività e immaginazione, l'idea di una soluzione, di una cosa nuova, di una nuova mediazione con il mondo che ci circonda. Torniamo all'inizio allora, torniamo alla missione di Design Culture Collective e al tema di questo talk. Visione è una caratteristica imprescindibile per chi pratica il design, perché la designer deve vedere cose che ancora non esistono, deve gettare avanti la sua mente creativa, usarla per immaginare qualcosa che ancora non c'è. Per essere poi in grado di tracciarne i contorni, di creare una mappa, di rendere reale e trasferibile questa visione, perché se la visione resta visione, che ci facciamo? Sta nella tua testa. Ma il designer oggi deve anche essere consapevole delle implicazioni di questa visione. Deve essere consapevole delle proprie intenzioni. Perché, e nuovamente, fermiamoci a pensare a come la visione di un singolo Steve Jobs, assieme alla sua determinazione e alla sua caparbia intenzione, abbia in meno di 40 anni completamente trasformato il nostro modo di vivere. Pensate al potere di quella visione, alla forza di quell'intenzione che ha cambiato in modo strutturale il nostro rapporto, la nostra modalità di interazione con gli altri e con il mondo. Il design ha un grande potere e, come sappiamo, il design media e intermedia le nostre interazioni con quanto ci circonda. Dà forma agli ambienti in cui viviamo, agli utensili che usiamo, ai mezzi, agli abiti, agli accessori. Ma non solo. Il design intermedia la comunicazione. Intermedia è il modo in cui ci vengono fornite le informazioni, e il modo in cui fruiamo delle informazioni, da forma alla didattica, al marketing, all'intrattenimento. La buona parte delle nostre esperienze, solo per non dire tutte, è mediata e intermediata dal design. E per chiarezza, la differenza semantica nell'accezione dei termini è data dal fatto che la mediazione è considerata una cosa naturale e gratuita, mentre l'intermediazione passa da un'idea di business. Il design media e intermedia, quindi, attraverso strumenti o sistemi che sono stati progettati per noi, a volte. A volte, come sappiamo, perché la storia ci insegna, invece, sono usati contro di noi. E quindi il design ha un grande potere, e da un grande potere, ce lo insegna Spider-Man, derivano grandi responsabilità. La designer di oggi sa, e guai se non ne ha consapevolezza, che i prodotti della sua visione e le sue intenzioni hanno un impatto sugli altri e sul mondo. Guai se non ha consapevolezza delle implicazioni etiche del suo lavoro, sia nella fase di ideazione e progettazione che nella fase di produzione, ma soprattutto nell'utilizzo finale. Guai, infatti, se non ha consapevolezza delle finalità ultime dei prodotti a cui dà forma e vita, se non considera fondamentale quella trasparenza che permette a chi usa i prodotti che ha progettato di comprendere a propria volta le implicazioni che derivano dal loro utilizzo. E guai se non rispetta il diritto inalienabile di chi usa il prodotto del suo lavoro, di poter sempre essere in grado di capire e di scegliere. Guai se al designer manca la consapevolezza della fondamentale importanza che le sue scelte progettuali siano guidate da valori solidi perché non è più possibile pensare alla progettazione di una qualsiasi esperienza, fisica o digitale, che non includa un pensiero critico e consapevole a tutti questi e ai molti altri aspetti che ne condizionano l'impatto. Il design è politico, perché il design contribuisce alla creazione di politiche. Il design è politico perché crea e ricrea e trasforma e cambia canoni perché ha un impatto diretto o indiretto su tutto e su tutti e la designer non si può esprimere, esimere dal considerare le implicazioni etiche, sociali, economiche, sistemiche del proprio lavoro che non significa utopicamente pensare a lavoro solo su quello che mi piace ma significa lavorare Educare ed espandere la propria consapevolezza e la consapevolezza del potere del design e dell'impatto che la pratica ha sull'intera sull esperienza umana. È su questi presupposti che si fonda la mission di Design Culture Collective, sull'idea che sia fondamentale tornare a parlare di cultura della pratica del design, affinché quest'ultima possa essere radicata in principi e buone pratiche, positivi, migliorativi, tutelanti, inclusivi, rispettosi. Ed è fondamentale parlare di cultura, della pratica del design e non di una generica cultura del design, come fanno certi business quando raccontano di avere al loro interno un intero team dedicato al design, il cui ruolo spesso è relegato all'applicazione di formulette, americana, la mia nemesi, e di processi codificati che stanno alla pratica del design come i preparati per le torte in scatola stanno alla pasticceria. Tutti hanno dignità, però non è la stessa cosa. O peggio, team di designer a cui vengono consegnate scatole e viene dette loro fatele belle. Non c'è design senza pensiero critico e non c'è pensiero critico senza cultura. Sono i due termini chiave qua, cultura e pratica. Ma cosa significa cultura? Cultura, dal latino colere coltivare, si riferisce generalmente ai modelli dell'attività umana e alle strutture simboliche che danno significato e importanza a tali attività. La cultura è stata definita il modo di vivere di un'intera società e in quanto tale include codici di costume, abbigliamento, lingua, religione, rituali, arte, norme di comportamento e sistemi di credenze. L'antropologo James Spradley offre questa bellissima e succinta descrizione del termine cultura. La cultura è la competenza acquisita che le persone usano per interpretare l'esperienza e generare comportamenti. Spacchettiamolo, riconduciamolo alla pratica. La competenza acquisita, quindi che si impara e quindi che evolve, che le persone usano per interpretare un'esperienza, quindi per comprenderla, digerirla, farne significato. Questa competenza acquisita, metabolizzata e trasformata in significato informa le nostre azioni, quindi le nostre scelte, le nostre prerogative, le nostre priorità, le nostre intenzioni, i nostri valori. E cos'è una pratica? Per la Treccani deriva dall'aggettivo pratico, e ha una prima definizione, attività volta a un risultato concreto in un certo campo, in un certo settore, spesso in contrapposizione a teoria. De definizione 1B, esercizio di una professione, di un mestiere, di un'arte, di una tecnica o in genere di un'attività. E qui direi che siamo allineati, no? Cioè ha senso. Però mi voglio soffermare anche sulla seconda definizione della seconda definizione una serie di atti dettati dal rito o dalla consuetudine attraverso i quali si svolge qualcosa. La consuetudine a cui si fa riferimento nella pratica del design sono tutte quelle teorie, regole, norme, buone pratiche, atteggiamenti, valori che rientrano nella nostra definizione di cultura. Dobbiamo fare attenzione che non diventi culto, cioè un'attività in cui si applicano criteri automatizzati, le famose formulette, quindi senza pensiero critico, deve essere cultura, nel senso più ampio e condiviso del termine, una competenza acquisita, metabolizzata, trasformata in significato e quindi in intenzione, che diventa bussola per le nostre azioni come designer, per le nostre scelte come designer, per le nostre prerogative come designer, per le nostre priorità, per i nostri valori come designer. Parafrasando Spradley, quindi potremmo definire come cultura della pratica del design le competenze acquisite che i designer usano per dare forma alla propria pratica e generare le esperienze risultanti. Ne consegue che l'aspetto culturale che informa e supporta la pratica del design è fondamentale, eppure è tendenzialmente trascurato, offuscato dalla tecnica o a favore dell'applicazione cieca di formule predefinite, che a volte si basano perfino su valori diversi da quelli del bene comune. Per questo l'associazione si prefigge di promuovere e valorizzare l'approccio culturale alla pratica del design, creando e promuovendo conoscenza e consapevolezza, formando chi progetta, ma anche chi decide, sul valore e sul potere del design, sull'impatto che ha nel dare forma alle nostre esperienze e sul rispetto che questo potere richiede e pretende. Pensiamo sia necessario coltivare e promuovere una cultura che informi e guidi, che solleciti pensieri critici in chi il design lo pratica, lo insegna, in chi ne ha fatto, o in chi ne vuole fare l'oggetto del suo percorso professionale, ma anche di vita, perché il design non è proprio un mestiere che uno fa senza parteciparlo. Vogliamo anche che la cultura informi e guidi chi il design lo riceve, lo usa, lo commissiona, lo acquista e lo approva, perché il design ha un grande potere e da un grande potere derivano grandi responsabilità ed è per affrontare e gestire queste grandi o piccole responsabilità che chi progetta deve poter far riferimento a una solida base culturale per guidare la propria visione mettere a fuoco la propria intenzione dare al proprio progetto la miglior struttura possibile e far tornare tutto domande se ne avete, magari no. Qualche domanda o riflessione da condividere? Che paura, no? Ok, o sono stata chiarissima o sono stata oscurissima, una delle due. Arrivo. Eh, ci può dire qualcosa sull'associazione di cui lei fa parte? Grazie. Veniva dopo le domande. <ride> L'associazione si chiama Design Culture Collective, è un'associazione nata da pochissimo, eh, però trovate sul sito un po' di informazioni. È una no profit, assolutamente, è un'associazione culturale iscritta al terzo settore, se volete vi racconto il design del, del fare un'associazione e iscriverla al RUNS cioè parliamo di design e, ah, parliamo di design che puzza ok e se volete questa sono io se avete qualsiasi feedback o qualsiasi domanda vi prego di mi iscrivete su Twitter, finché dura, se no sono, insomma, trovate, sono zraffix ovunque, eh, oppure alla mail. Io ringrazio WordCamp, è, è il, la mia prima volta come speaker al Warcamp Torino e ringrazio tutti voi del vostro tempo. Grazie. Grazie Raffaella. Prego. Mi hai aperto un mondo.